Un nuovo video, io sono GasGas0608 e oggi ragazzi siamo qui per giocare a Fortnite. Raga, sto per fare il video esattamente a forse un mesetto, mm, Sì all'incirca un mese dal, dall'uscita, perché ragazzi, in questo periodo non ci ho proprio giocato. Allora, vi faccio vedere il pass battaglia, raga, e poi scendiamo in partita per vedere la mappa. Allora, eh, la prima skin è quella del Mandaloriano. Eh, prima. Il, eh, il mandaloriano Diciamo standard è questo E poi mano a mano Facendole gli incarichi Potremmo potenziare L'armatura del mandaloriano Per renderlo Come vi farò vedere Tra poco Poi qua C'è l'ascesa del divoratore Musica penso Uno standard v -bucks, eh, il Spray il viaggio Il pistolero Il bambino Questo l'adoro E poi c'è la razor crest cioè, eh, diciamo è la, la navicella di, del Mandaloriano. Vabbè, eh, salto avanti. diciamo Qua vabbò, si trova il dorso decorativo. Il costume di Riz. Eh, qua c'è un bellissimo balletto, raga, ve lo faccio vedere. Troppo bello raga, dura una vita, quindi lascio qua. Allora, qua poi c'è Mancake Qui c'è Mancake il dolce senza nome. Eh, questa è Mave raga. E queste sono le sue ali raga. Forma dell'Aquila, raga. Bellissimo. Qua abbiamo lo stile finale di Mave, spezza scudo. Qua c'è Condor, raga. Eh, qua c'è un balletto, una specie di balletto, raga, che.. C'è raga. Pazzasco. Eh, comunque. Poi c'è Lexa, la sorella di Alexa, no, non è vero. Eh, qua pure c'è un balletto, diciamo, integrato. Come quello di prima. Che la fa diventare proprio una cacciatrice di taglie. Perché questo tema diciamo che è basato su Cacciatori di Tagli, raga. Ma boh, qua c'è, scusate, qua c'è Menace, che è un gladiatore. Qua c'è una delle forme finali. E questa, raga, è la sua forma finale. poi, raga, qui a livello 100 c'è il bambino. E qua, raga, c'è... Lo stile del Mandaloriano completo quindi niente ragazzi. Eh, se noi andiamo in Armadietto, possiamo vedere che ad esempio su eh, RIS ci sono questi: diciamo, questi c'è cioè, questo tipo che diciamo che è cioè, che RIS Tipo eh, Topazio Zaffiro. Che tipo non l'ho capito come si fa ma penso che si faccia Con le missioni Raga Allora torniamo a Mancake eh, Direi di scendere in partita Raga Ok ragazzi allora so che lagherò un pochino perché, come Nelle live questa parte lagga sempre un po' Però raga Vi faccio vedere Questo è diciamo il nuovo punto di Io lo chiamo punto di attesa eh, questo è il nuovo punto di attesa Ok raga mm, Io direi di buttarci eh, A Colosseo Colossale raga. Che è una delle città Diciamo Uno dei luoghi che hanno aggiunto eh, Così vi faccio vedere anche cosa sono Gli incarichi di cui vi ho parlato Allora Atterreremo prima noi di questo qua Solo che dobbiamo trovare un buon punto dove atterrare? Ok, atterriamo qua che... Uh! Oh cavolo! Mi insegue! Mi insegue! Ah, no. 34, 22, 30 e capo Possiamo stare relativ relativamente tranquilli Perché raga Non ci dovrebbe essere nessuno Allora, tornando alle armi Sì, hanno raggiunto eh, Il fucile Pesante Oh, un tipo Hanno raggiunto il pesante tattico raga Quindi raga Dove sarà? Cavolo io ho paura che mi spuga davanti e mi ammazza Ok abbiamo un assalto E poi raga non ho capito dov'è ma ce ne siamo andati Ok raga Allora hanno aggiunto Dai. Ha aggiunto il fucile a leva Ha ah, come danno per secondo 114 danni 76 cadenza di tiro 1,5 dimensione caricatore 8 tempo di ricarica 6. Direi che è una buona arma. E devo dire che possiamo usarla anche per secondo me sostituire. Oh no, ecco raga. Questi sono tipo gli incarichi ecco lo è qua anche l'ho visto inizia il casino Andiamo andiamo andiamo A torri bislac raga Sì, a torri bislac eh, Non so se arriviamo ad andare a fortezza furtiva Però raga torri bislac E diciamo mh, Pinnacoli pendenti no eh, Cioè non è proprio pinnacoli Però raga Ci sono le due torri c'è questa torre qui È il palazzo principale Raga Una specie di neopinnacoli Anche se neopinnacoli a quanto ho capito C'è già stata E non la potrei chiamare così Però Allora noi, io direi di atterrare direttamente qua Anche perché Siamo tra i primi ad atterrare Quanto sarebbe bello raga Eeeh tipo ecco raga hanno aggiunto questo che gente non è tra i miei preferiti perché ha 4 colpi in canna se non mi sbaglio e li spara tutti e quattro. fa un danno pazzesco però poi ci vogliono 2 ore a ricaricare cose non... non lo adoro però lo useremo raga secondo voi quanto è bello raga da 1 a 10 fare uccidere uno prima ancora di farlo atterrare raga cioè subito praticamente per me tanto. Ok, allora io lo tengo qua. Comunque il Il pompa normale. Cioè, questo qua, il tattico. Eh, sì, tranquilli ragazzi, c'è il... Ecco, c'è questo. Mm -hmm. Tranquilli ragazzi, eh, che comunque c'è il... Non l'ho preso! Di quanto? Raga è il momento di testare la nostra armetta. Ecco, raga, vedete, cioè spara tutti colpi in canna, non serve prendere a nulla. Se volete rovinarvi la partita, siete arrivati. Anzi, avete scelto l'arma giusta, secondo me. Quindi, ragazzi, sì. C'è il pesante a carica. In questa season. Perché fanno? Una volta. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Porca miseria No raga la con noi 104 E boom Un'altra kill Ok io direi intanto di farci i cildini raga Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo Eh, bene Bene Ok allora Intanto apriamo questa cassa raga Vediamo se riesco a farvi trovare l'arma Che vi voglio fare vedere No niente Ok raga solo una piccola cosa Cioè hanno aggiunto oltre alla mitraglietta silenziata La mitraglietta normale Ma non cambia forse molto Comunque allora eh, Hanno aggiunto Visto che Ah oh, no c'è un'altra cassa raga che non vi... Io non ve lo voglio dire perché Se lo trovo non vi voglio rovinare la sorpresa almeno per chi non ha, non ha giocato in questo periodo raga No niente raga c'è cioè, hanno con me proprio Fortnite c'era con me sotto questo aspetto Hanno aggiunto quindi il fucile d'assalto pesante raga Dopo... ah questo non l'avevo caricato Dopo raga la season 2 eh, lo hanno finalmente raggiunto Non mi ricordo se c'è stato in season 3 Ma se non mi sbaglio no raga Ok raga io Faccio esplodere questi Ok Ok raga Io spero di riuscire a trovarlo una volta per tutte, raga. Che proprio ve la voglio fare questa sorpresa. I, ma questo è il palazzo di borgo. Ah. Rip. No, ho sbagliato. Rip. Ok. Ah no, sono. Sì, giusto quattro colpi in canna. Cioè, raga. Col fatto che. Allora. Io vi faccio una spiegazione secondo me logica. Col fatto che il punto 0 si, trova, si trovava almeno sotto l'autorità, ehm, eh, col fatto che il punto 0 si trovava sotto l'autorità, eh, praticamente con l'esplosione di Galactus è uscito fuori. E col fatto che quando ha, esplosso, ha fatto esplodere, diciamo, l'autorità, scusate. Quando Galactus ha fatto esplodere l'autorità, raga Ehm si è innalzata Questa Sabbia, cioè Una cosa, sinceramente Che non capisco perché Però non so se sia Cioè, sì, è sabbia Però, cioè, non capisco il motivo io Mi entrare, va Ok Dimmi che la troviamo, dimmi che la troviamo, dimmi che la troviamo Niente, raga, cioè non, non Oggi proprio, raga, siamo sfortunati Per la festività natalizia, raga, hanno aggiunto questi cosi Che, raga, non li capisco Sono tipo dei pupazzi di neve Ah, l'ho fatto esplodere. Mi dispiace. Non volevo. Ecco, raga, se li fai esplodere. Cioè, se li uccidi. Ti diventano i piedi ghiacciati. Io questa cosa. Non la non adoro, sinceramente. Però. Però. Perché c'è sempre un però. Eh, però ragazzi, questa season devo dire che non mi ha colpito nel vero senso della parola. Mm. Cioè si sì, può essere bella, però non... Non mi piace moltissimo. Cioè, può darsi che anche col fatto che gioco ci ho giocato poco in questo periodo... Che io non ci ho giocato per niente mai. Ragazzi, ci ho giocato il primo giorno. E ho ripreso a giocare il giorno 27 per fare le missioni. Quindi... Ho superato la tempesta grazie eh, perché prima di giocare avevo fatto una missione raga cioè prima di registrare avevo fatto una missione cioè un, un incarico raga si sì, giusto un incarico eccole le mele ciao salve salve ciao e ciao la solda di difendere dei boschi Consumo una mela consumo una banana un falò Mela, mela, gnagnami. Ok, mi devo fare un po' di danno. No, così è troppo alto. Speriamo di non farmi veramente danno. 90. E boom. Salve, salve, ciao, ok, ok Io non capisco, raga, perché Guardate, fanno così Cioè, come se fossero Tipo, boh Come se fossero m, Delle visioni, tipo Ecco, ho sprecato un botto di colpi Mi dispiace Non volevo Ok raga uh guardate raga un tipo 52 Endrà così non lo vedo eh. Ecco raga questo È il fucile d'assalto pesante L'ho trovato dopo minuti di ricerche Guardalo Aiuto Ah boh raga sono morto Stavo bello Uh No Ah Avevo un pompa migliore raga Avevo un pompa migliore Diamilo Boh raga direi che c'è il tempo di fare un'ultima partita e andare a fortezze, Vediamo come va 3, 2, ok. Ok raga, vediamo che cosa riusciamo a fare. Prente raga, qui, se mi sbaglio, all'incirca, visto che siamo a parco, giusto sì, siamo a parco. Eh, all'incirca là eh, ci dovrebbe, vediamo. Eh. Siamo sicuri che è parco, vero? Sì Ah ho sbagliato ping No giusto raga l'ho pingato proprio nel punto esatto raga Lì ci sono eh, Gli aerei Di season Boh non mi ricordo perché io una volta ci ho giocato E eh, raga Mi erano piaciuti un botto sono contentissimo Che li hanno rimessi Speriamo che li tengono per eh, Anche tutta la season Cioè non mi dispiace via tu e tu non occupiamo ok 2 1 oh cavolo wow wow wow wow, wow. si è suicidata ma si è suicidato 8 oh. Suicidato, Non lo so Ma non è bello così Ma no C'è cioè, dai oh. Ecco Per questo io Non voglio Prendere raga io ho iniziato a giocare da mossa e sera Da qualche mese Cioè da due mesi tipo Col fatto che non ho giocato nello, ne, per quasi tutto dicembre. Prendere, ragazzi, sono.. Oh! Oh, oh, wow, oh, oh, oh! Già ci sono tipi che hanno le armi qua. Vieni qua. Oh, wae, waai, wae, wae, Ok. La cosa più bella di quest'arma è che funziona anche con il no scoop. Forse no? Sì? No! Ma oh boh io sono scemo, cioè potevo usare quello ho usato. Cavolo. Diamino. Vabbè raga. Ora io direi di finirla qui definitivamente. Però con classe, con stile raga. Facciamo una bella partita. Ok. Allora andiamo al lago. We go to lago raga Ok allora abbiamo, andiamo qua Almeno atterriamo con qualche arma Ok ok ok Allora Ui io. A fa Stai a fa Ok A posto mm. Ok. Non partiamo nel migliore dei modi, raga, però abbiamo almeno qualche arma, cioè. Ok? Uh. Ok, raga, ora posso dire che siamo partiti bene. Ok, io mi accontento di, Io mi accontento di fare una partita così. Ve lo giuro. Ok, qua chi era? Chi era, chi era, chi era? Eh, boh, non me lo ricordo. Ah, il ladro. Canaia, ciao. non so, mi sembra forse il tesoro. Ok. ma ce l'ha con me ali, ci penso io. Aspetta però. Fammi salire anche a me. No, non so come si fa. Sì. E spostati tu. Ma levati! Problemi. Aspetta. Ti lascio a questo punto, va bene? Ok. ma no, va bene. Ora, no, mi ha tolto il ping. È ferma. È immobile. Ecco. Come non detto, ha distrutto tutto. Ok, qua... Oh, guarda Ma chi è, no? Non capisco Chi cavolo è Se è lei o, no, o meno Ma dove Ma che ci fa qua? Scusami, io ti ho lasciato in un altro punto Che ci fai qua? Ma i superpoteri, raga Ah, no Non lo sapevo Qualcosa la so ora Ok Ora saliamo Perché se no ci moriamo Dobbiamo andare in safe, raga Quest'ultima partita deve essere conclusa E levati Deve essere conclusa con stile Ma levati oh, oh, oh, oh, oh, oh. Senza speranza Detto questo ragazzi il video Finisce qui mi raccomando ragazzi, Mi raccomando Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E attivate la campanellina Per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video Mi raccomando mettete like Seguitemi anche su Twitch ragazzi. Perché ormai Ho finalmente deciso il mio Programma diciamo settimanale di live La domenica Ragazzi siamo su Youtube Mentre il sabato Raga Siamo su Twitch Con The Saturday Gaming Raga Detto questo Bella ragazzi E felice anno nuovo